fuori anche questa idea di raccolta del se qualcuno va a fare la spesa di alimentari che noi poi prendiamo e con il nostro banco alimentare li diamo alle famiglie che sappiamo che già durante l'anno hanno delle difficoltà in questo momento poi ancora di più uno va a fare la spesa se vuole lascia delle della, i generi elementari qua. L'idea è quella ed è molto carina di chi può lasciare e chi, chi non può prenda. Dopodiché interveniamo noi per garantire, garantire che questa merce rimanga lì senza essere presa ecco, e la consegniamo. Siamo tutti un gruppo di associazioni che stiamo lavorando in rete fra di noi per, per dare un supporto alla popolazione. Ecco, nel limite delle nostre possibilità. Ma un grazie grande va a tutti i volontari che si sono messi in gioco per, per fare questo, da chi fa l'ambulanza la, H24 con tutti i rischi che ci possono essere a chi fa tutto questo tipo di lavoro, spesa a domicilio, eh, protezione civile, tutto, tutto questo pacchetto qui che c'è da fargli un grande grazie che mettono a disposizione il loro tempo per eh, per gli altri, niente di più, per chi ne ha bisogno, ecco.